Lo abbiamo strappato dai suoi impegni, è abituato a operare dietro le quinte ma su un'iniziativa importante come Geofluide in cui ha messo una mano importante, lo abbiamo portato anche qua davanti alle nostre telecamere, siamo in compagnia di Sergio Coppelli, direttore di Piacenza Expo. Direttore, Allora, partiamo proprio da, dal dietro le quinte, cosa vuol dire organizzare un evento fioristico internazionale come Geofluide, che impegno comporta soprattutto in una situazione ancora un po' emergenziale? È stato un impegno molto rilevante eh, che ha richiesto molta attenzione in numerose fasi eh, organizzative. Eh, proprio come citavi, viviamo un periodo molto particolare con una scarsa mobilità estera dei visitatori. Eh, pertanto eh, anche a livello di comunicazione e di incoming abbiamo dovuto concentrare le nostre, i nostri sforzi soprattutto nei paesi dove era possibile aspettarci un ritorno devo dire che l'affluenza di questi primi giorni eh, ci ha ripagato dell'impegno e la lettura che diamo è quella di una fiera che comunque in ogni caso anche in condizioni particolari richiama un pubblico molto, molto interessante di operatori del settore. Abbiamo parlato in questi giorni con diversi addetti ai lavori, sia con espositori, quindi con aziende che producono, che commercializzano macchinari per i lavori nel sottosuolo, ma anche con i tecnici, con i geologi, con chi si occupa diciamo, soprattutto del discorso della progettazione e della tutela ambientale. La risposta a loro è stata molto positiva e soprattutto hanno evidenziato ancora una volta l'alto livello tecnico di questa manifestazione fieristica. Assolutamente, eh, questo alto livello tecnico è confermato anche da un programma convegni di primo piano che eh, ogni, ad ogni edizione fa, fa registrare dei numeri molto interessanti da parte di tecnici, geologi, ingegneri, eh, persone che sono alla ricerca di un aggiornamento costante eh, in quanto i temi ambientali impongono in ogni caso una, eh, un aggiornamento sulle normative eh, sulle nuove tecnologie e eh, soprattutto i, i progetti eh, dell'Unione Europea vertono appunto su una, eh, una destinazione di risorse proprio nel, nel settore con gli obiettivi della sostenibilità ambientale. Direttore, approfitto della tua presenza, stai vivendo le ultime giornate di Geofluid, ma so che tu e tutta la squadra avete già le maniche arrotolate, c'è un programma intenso da qua alla fine Covid permettendo, condizionale sempre un po' d'obbligo, ma un programma intensissimo per Piacenza Expo. Sì, eh, mi fa piacere che hai citato la squadra perché il risultato di Geofluid è il risultato anche delle prossime manifestazioni che andremo ad organizzare è dovuto ad un lavoro di squadra. Devo ringraziare i miei colleghi, i collaboratori eh, e anche i soci di Piacenza Expo che hanno, credono e hanno creduto anche in passato fortemente nella società fieristica. Eh, L'autunno sarà una, un autunno molto intenso dal punto di vista delle manifestazioni, avremo un'edizione speciale di un'altra fiera a carattere internazionale che è Apimel dedicata alle attrezzature per l'apicoltura, in abbinamento a un salone emergente come quello di Forestalia, legato al, ai lavori eh, forestali della filiera legno-energia. Poi avremo una manifestazione che tratta edilizia leggera come colore a inizio novembre e eh, Prima ancora, a inizio ottobre, avremo una manifestazione non organizzata direttamente da noi, ma ospitata, che è il GIS, sono le giornate italiane del sollevamento, un'altra manifestazione a carattere internazionale. In questo semestre si chiuderà poi con uh, un'edizione attesissima del mercato dei vignaioli, eh, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana di Vignaioli Indipendenti che sta registrando dei numeri interessantissimi sul fronte dei visitatori con più di 700 espositori presenti. Bene, ti lascio il tuo lavoro, so che ti sei atteso in diversi stand anche in questa edizione come sempre, dovresti sdoppiarti o dividerti in più parti, ce la fai da solo stando integro, e quindi buon lavoro e grazie al direttore di Piacenza Expo Sergio Copelli per essere stato con noi.